Grazie Presidente, portiamo questo ordine del giorno eh, in relazione alle diciamo, eh, azioni che Roma Capitale può porre in essere eh, all'interno appunto dei parametri normativi e eh, considerando appunto le possibilità e le risorse che Roma Capitale purtroppo ad oggi ha, che sono ancora troppo scarse. Innanzitutto, eh, come sappiamo ovviamente non è retorica, ma è giusto sempre ricordarlo che la violenza contro le donne co eh, costituisce la violazione dei diritti umani e uno dei principali ostacoli al raggiungimento della parità. E questo è anche supportato ovviamente eh, da numerose, eh, tra le più importanti, eh, provvedimenti anche di livello internazionale, quali la dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne delle Nazioni Unite del 1993, dalla Convenzione di Istanbul approvata nel 2011 e ratificata in Italia nel 2013, che eh, è lo strumento appunto, normativo internazionale per creare il quadro giuridico che serve a proteggere proprio le donne contro qualsiasi forma di violenza assistiamo ormai eh, in, in maniera molto diffusa al fenomeno della violenza sia psicologica sia fisica sia per quanto riguarda eh, le minacce relative alla sofferenza fisica, sessuale e psicologica della donna e della sua privazione alla libertà personale che avvenga sia nella vita pubblica che nella vita privata. Con questo del giorno si intende eh, impegnare la sindaca e la giunta affinché si provveda ad improntare una formazione eh, che già ha un, un supporto di ehm, diciamo, eh, assenso con il comando del corpo di polizia municipale e affinché quindi si provveda a improntare una formazione di tipo operativo nonché anche psicologico supportato da, dagli enti deputati a ciò e in modo diffuso tra gli agenti di polizia locale o in alternativa tra gli agenti di polizia che appunto, il comando ritenga di dover coinvolgere in questo lavoro. Ovviamente rammentiamo che tale attività di formazione potrebbe realizzarsi anche a costo zero, ponendo in essere appunto, dei protocolli di intesa tra i carabinieri e la Polizia di Stato che, tra l'altro, sono già promotori di alcuni progetti sul tema, creando quindi un contatto diretto tra le donne e, e team di operatori a ciò preposti. Faccio presente ovviamente che, purtroppo, anticipo per chi lo voglia il, in questo momento Roma Capitale non può ancora distogliere risorse umane dal corpo di polizia locale e formare quindi un nucleo operativo ad hoc sul tema. Al netto delle assunzioni che avverranno nel prossimo anno ricordiamo infatti che la polizia locale è già competente di diversi temi e ha un organico al di sotto del 36%. Si occupa già infatti di sicurezza urbana, decoro urbano, sicurezza stradale, tutela urbanistica e socioambientale, missioni di soccorso in coordinamento con la protezione civile e altre attività connesse. Questo è un ulteriore sforzo che chiediamo ai nostri agenti di polizia eh, locale di Roma Capitale appunto per questo tipo di formazione. Grazie.